Sfida playoff sabato alle 19 al Pala Sportestra tra Scuola Basket e ed degli ed asfalti Ayana. Dopo il turno infrasettimanale, i Amaranto si presentano alla terza partita in sette giorni affrontando un avversario che all'andata strapazzò i ragazzi di Coach Evangelisti con il punteggio di 95 a 64. Ayana, guidata in panchina da Coach Mannelli, è una squadra molto esperta che può contare su tre realizzatori oltre la doppia cifra di media per la difesa a reti. Ci sarà da limitare la fisicità degli avversari, fattore che all'andata fu determinante per far pendere la bilancia a favore dei pistoiesi. In casa Maranto si lavora per recuperare Fornare, uscito malconcio dalla sfida con la Synergy. Per il resto è arruolabile anche il giovane Filippeschi dopo l'attacco influenzale che lo ha costretto a saldare il derby di San Giovanni. L'appuntamento per gli sportivi a Maranto è dunque per sabato alle 19 per la nona giornata di ritorno di questo campionato di Serie C Gold che ve. Da oggi l'Amen Scuola Basket Arezzo in piena zona playoff per la promozione in Serie B.